il mio kebab arrostito ho notato che ha un sapore affumicato mm. Ragazzi, stasera siamo al Mercato San Lorenzo. Ora vi farò vedere di cosa si tratta. È un supermercato con prodotti prevalentemente siciliani. E fanno anche Cibi freschi e quindi la sera è aperto come locale ristorante. che il nostro ordine sia pronto. Eh, abbiamo preso delle cose grigliate di carne, eh, perché qui fanno una grigliata eccezionale, eh, con tutti i prodotti siciliani, eh, quindi adesso aspettiamo e eh, appena sarà pronto vi farò vedere cosa abbiamo fatto. Intanto vi faccio vedere la sala che è pienissima. Intanto vi faccio vedere la mia pinta San Lorenzo con bicchiere marcato San Lorenzo è artigianale al miele, molto dolce e buona mm. Ora vi faccio vedere cosa preso da mangiare Ciao! Ciao! Che hai preso da mangiare? Bistecca di maiale. E e un po' di cipolla rossa. Mmm, buonissima! Com'è? Mmm, buona! Vi sto preso un piatto kebab artigianale, guardate con salsa yogurt, lattuga, stracetti di pollo e tacchino fatti al forno e marinati con le, gli aromi. Quindi non il classico kebab, ma un kebab artigianale. Buon appetito a tutti! Vi faccio vedere come sto marinando. Allora guardate il mio kebab arrostito ho notato che ha un sapore affumicato mm, perché lo cuociono nell'affumicatore invece gli altri kebab no non sappiamo nemmeno cosa ci mettono comunque questo kebab ho notato che hanno messo sopra eh, della cipolla eh, in agrodolce. guardate ve la faccio vedere se qualcuno è di Palermo ve lo consiglio guardate quanta cipolla rossa una veloce c'è mm, salsa yogurt può venire l'acquolina proprio ammasticata poi c'è il pomodoro ve lo faccio vedere anche guarda che è grosso mm. non lo posso mangiare tutto perché è grosso comunque recensione ottima buonissima e freschissima ve lo consiglio quindi andate al mercato San Lorenzo a Palermo un bacio